Non allora, un diamante, un diamante, un diamante, un diamante, un vicino il cosci, era come mamma, vicino al coscio, qua che le mamma, vicino ai Signore, vorrei poi stare un po' tra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 sì, sì, sì, iL Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. Ecco. Ehi, tu sei qui, non sei qui! Ecco, io sono qui, non sei qui! Ecco, io sono qui! Ehi, io sono qui! Ehi, io sono qui! Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, Ma se tu Non c'è più l'aria di... Oh. La la no, non c'è più l'aria di... No, non c'è più l'aria di... No, non c'è più l'aria di... Senza fare... No, c'è... Gatto... E' vero? Il le quartier. C'est un C'est C'est Ah pure, è disputato, non che la notte, vero? Non è vero che la notte. Che cosa fa questo no. tardo? Uh, no. no, non so se si viene a parlare. Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Eccoci qui, non c'è nessuno. Non c'è e Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Okay, that's why this is going Okay, let's take a look at the end of the install in Node 7. Well, that completes here, it needs a new install. And that'll show you how it works. Um, I'm going to cut this video due to the fact that I don't know, please. And at this point again, don't press any key, and If you press any key, you're just going to go into a loop and on the back and start again, basically. So that window will start. Okay, once you get through we, uh, the main bulk of the install, hai, fate! Fate, da dove viene piede, che boa, è, è gemonima, che tipo, tipo. il tasso? Da domani! Ma è stato tutto Ma è stato tutto umano! Togi, tutta! Togi, tutta! Togi, tutta! Togi,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 eh, che sono venuti il che no. Eh, okay. oh mio dio sì, sì, sì. ma perché è questa qua che non abita con loro per lavorare ecco allora perché la che non è di sabato che sta di festa quanto lo di mh Ecco Allora siamo giunti a 1.7 Mangio. E. Ecco. A ora, numero 8, Metto un ma giovane, vedi come va? allora facciamo così, però sicuramente mm. eh, eh. Oh, oh, oh. Mm. eh oh, secondo me si sveglia per essere a in non è tre che poi vecchio ma è in tempo ma forse è in ma se si sveglia ma tutti l'estrano si sveglia per tutti l'estrano si sveglia Ma sì. l'estrano come... solito... um, eh. sì. perché per si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 si esiste È butta! Mamma mia. Più, è non esiste più! Oh mio dio! Non c'è più! Non c'è più! Non c'è più! Non c'è più! Non c'è più! Non tanto sott'è? però Ho lui guarda il problema delle gambe e come sott'è fatto? che c'è? non si sott'è fatto? non cosa sott'è fatto? non si sott'è fatto? a si non si sott'è E come si sott'è non E da nessuno che mi ha detto che non c'era nessuno che mi non c'era che mi ha detto che non Quindi, no. sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, ma chi la la è l'altra? non è che fanno come stelle che si basse così come si sentite e poi si sentite per tre fin sì, giro mm -hmm. eh, così si sentite bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene bene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 non mi non mi dico, non mi dico, non non mi dico, non mi dico, non mi a non mi dico, non non lo dico, non mi dico, non non mi dico, non mi non mi dico, non mi dico, non non non non non non non non il se questo tu... già è qualcosa. È... Ah, sì, sì, sì. sì. No, no, no, no, i got, eh. ah. Ah. Non c'è scritto. E un po'. di lo Non lo non non che cazzo, che cazzo, in cazzo, che cazzo, che cazzo, che cazzo, che non che cazzo, che cazzo, che fare una cazzo, che cazzo, che cazzo, che cazzo, che cazzo, che cazzo, che che cazzo, che non che cazzo, che cazzo, che che che che che poi da lei esce, si dice, ma sul il suo film, il suo E il suo film, il suo il il già mi spieghi, tu già Non è che io di tanto questioni di un non che non è che non è dentro. non è che non è che non è che è che non è che non è che non è che non è non so. così, ci vogliamo andare a prendere un caffè, facendo che le no? quindi non mi approfittiamo, perché bella giornata, tu non stai a non prendere un salto, anche a vetture di che cerchi di non prendere un e di scendere magari in un'orecchia. Tu è che il 10, sì, sì, sì, sì, che sì, sì, sì, sì, sì, eh. sì, sì, sì, una ma adesso se vieni sfruttato i dolci oggi. Ah, ahimè. No. E' bene stesso. Tu la fate pure di sera, non è che faccio tagliare. Ciao, Susu! Eh, sappiamo, di Ah, non è vero, è il a E mi ha fatto un po' passare anche pensa? E si che vuoi, perché non... In quella! Non stai in mani Eh, questo è il barbone! È questo che puoi, eh! Che cosa sei? No, ma lui che andai Che non c'è Che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 Così, così, così. Telescopio. Ho fatto cruciale deve essere che non è questo. Ho fatto questo. Ho c'è la sorpresa. No, non c'è la sorpresa. Non c'è la Non noi vi vado 37 e 9 E 37 e 9? Eh ma non, è non dai Almeno allora, ma ero proprio spuro mezzo Perché già 38 e 10, 8, 8. Non è mia, 17, 9 inizia eh. ah, Che Ma mi Ma questo è lo po' sia suonare Il mio capito è il a ma voglio fare giù, la giù. Tagliete <coughs> <coughs> non mai, Io Non mi non non niente. Non Non Non ma non vi vengo più nemmeno ad Alessandro. Gamma tutta cicca che mangiare, è. Ci la sera, poi la pietra, che hai fatto? Non faccio se c'è chi m'ha più gasiera buona più nero che va avanti. Mi dispiace. Poi devo che faccio? se non riesco a che sta? faccio? che te è f***e dalle che non è il che ti va da giuda? E la mi piaccia qua qua E non mi piaccia qua E non mi piaccia qua E non mi piaccia qua E qua rispetto ai miei, che comunque fa male il passato, quindi poi la è passata. Ma il danno non ti vuole andare, che qua? Ma non mi un la Non sposti la vita perché comunque mi brucia un danno. non è che il mio è quello nella parte superiore della gula, ma finché far male mi brucia, cadremo a dire che è il mio invece la è, è una cosa da morire Allora, io sono scritto, sono scritto da tutti i da di Dama, però di tu il piano scelto, tutto il piano scelto, tutto il scelto. E la tua opinione che la tua opinione è maggiusta, vedi, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, e per me era riuscito eh, a burlare, ma è stato scritto, ma è stato scritto, è stato scritto, è stato scritto, è stato scritto, è stato scritto, è stato scritto, è inizia scritto, è quando scritto, è stato scritto, è stato scritto, è stato scritto, è stato non della fare, per non che la si Io che non mangio così non è tipico attenta. non guardi, dimmi dove vuoi aggiungere, che fa non parola vera che, una settimana che non po' viene acqua. Poi la cena per il non si di glicine che legge magari anche un più l'antibiotico, non c'è più tempo a non tempo non c'è più tempo a toccarlo, non c'è prende non c'è più l'antibiotico a toccarlo, non c'è non c'è tempo a non c'è più tempo a toccarlo, non c'è più tempo a c'è l'antibiotico tempo a toccarlo, non c'è meglio tempo quando toccarlo, non c'è più non c'è più tempo non c'è non più Bello, Bello. mi Se mi ci guarda, me, come come mi, non. Come, mm. come, tutti i come si io non lo so, io lo so, non lo so... Però io non lo abbraccio Però io non lo so... Però io non lo so... Però io non c'è la........... bene i figli e la disordine che non sta mai lì, e io la voglio portare, questo soccorso, c'è una crisi, la crisi di lettere, che è un po' di cose, ci la rendo, che mi si dà l'altro fuori. e adesso eh, eh, eh. di niente, c'è da dire, non ho proprio staccato il dito. Ora, una reazione automatica del corpo umano, quando ti dà una crisi di il dito a bocca per tirare, automaticamente a rotto lì, avete dovuto fare, la bocca e... che tu non la di è non è che mi un servizio di successo mi quando faccio? ma quando mi senta un po' di lavoro? si, si, si, si, si, la si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, la cosa la ho sviluppato sono le cose che si vedono invece Almeno che non ha i per portare a Questo non è sono nuove degenerative. E ma tu dice che si comunque che molti la prendono perché E che se non Perché se non c'è scritto. Perché c'è scritto? Perché Perché Uh, tutto a posto. C'era detto, ti mi ha detto una cosa, se tu sei esigente, tu è Vieni una cosa morbida e bassa sotto la testa, perché non è alta, perché sono cosa che non ti respiro. E di girare di là, per evitare che scenda la lingua. per ci questo Tu tu non Ah, sapete, se non ti il anche una dice, va bene. Sì, No, dice, no, non è si scusa Ma Non è che si scusa. Per non è che non che si scusa. Ebbene, adesso, adesso, adesso, Ah, c'è anche il peccato, si rende così. E quindi, è che io, però, io, però, io, però, io, di... Di non mi aspetto... Non mi aspetto... Non mi aspetto quasi mai, secondo me, di parlare di cose di distanza... sono comunque le cose di distanza... si possono evitare... ma alcuni, quando... mi dice a soffrire Io sono di distanza, tecnica che ho appena insegnato perché che, per un momento in cui si sente, con se quella tecnica al 90% si riesce a controllare. che ti prendete la cucciola e adesso ti metto a fare un'unica perché fatto che c'è la per fare tutti i controvati di fare non mi sto scrivendo una lettera? mi ha scritto una lettera? mi ha scritto la lettera? lettera? come no? e tutti i pochi lasciano che ci puoi tutt ci tutti i bambini sono non mi non è che è pure non e pagatevi che erano un ma problema di conto e ti capisci e ti io capisco che sei dicendo hai potuto chiedirla ai terzi figli di uno più buoni e all'auto agli le cose per la fonte di cuore guarda per fare la di di e... che si dirò... ah, un bistaglio. scusa, sí, quando fai un bistaglio, faccio fuoco. io le trovavo a e io mi hanno la non mi ero non Non mi importa il di me. e che ha resto. Non mi che sono il resto. non è già detto, non è dato il non mi piace il non ti di Non mi importa il dato Ciao ragazzi. Ma tu lo chiudi? io lo Non dico capito. Non hai pensato a Margherita. Beh, stai venendo una cosa che non Domani, 7, 8, 9, 9 10, 10, 11, 12, 13, 14, pioggia. Quindi 16, 17, 18, 18, 18. Eh, sì. sì. non è una porta più o meno soleggiato in di un minuto. Però abbiamo fatto un attimo di giro tanto rimane ancora si si ma che cazzo è stato ma se mi si scende sopra ti laggo io te lo prendo io te lo prendo io te lo prendo io te lo prendo io te lo prendo te lo prendo lo prendo lo prendo non mi ricordo più nulla, perché un ci e dia non vanno a casa, non mi ricordo più. Quindi, per il tempo,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 Se non ricerco, quando non si parla parlare. Ma, pulire che la mette sulla che si che creato tua voce vuoi Quindi, Pasquale, per cosa ti ha portato, questo è il tuo Come fa se non sta affaticando l'altro, la lì. in legge? Non ti ha una l'altro, e ti troviamo sta funzionando. Carriage, poi, ti per e già tutti i che Ti di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di di di un'attività di di un'attività che un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività che riguarda il 2000, poi è arrivato il se non Non ho Non Non e Non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 <ELL> uh, Qual è il problema? No, tu, non si può un un'auto, se c'è qualcun altro che passa ogni cinque minuti, ma siete tu sorelle, è così importante la sua scelta? Non è che che non non ok è possibile chi l'ha fatto in buon a un po' tu sei il allora essere un c'è un giro di ma a meno che non mi sa da quella coranda ok sì che non ne vado da ok sì ma Ci che mi da e tu ce ne vado da e cosa ci fai? no, ti occupando di lavoro in 3,75 3,75? fin da ora part no? allora, ma il vento lo possono chiedere chi può lavorare e chi non può lavorare si può lavorare, cioè che mi cosci in mano e in prendere al massimo 3,75 più sei mai fitto che paga l'offitto della casa. Stoppo. Eh ma se non lo dici Si ci puoi lavorare, te la dici, però se non lo ti Tu puoi dire Tu non hai lasciato il foglio che ti accosti se li trovano di mille cose per, per 300 euro un mese ci vai, perché per 300 euro mese okay. non ti stai a casa più su non mi così chiaro. questa è tutta la tattica tu sfrutta se sei mai in mezzo di un magazzino tu non hai un magazzino ma, ma scusi, ma ma perché quando io adesso non ti sfruttavo ma perché quando io ci sono non ce ne sfruttavo mi perché quando io ci sono non, non ci <ride> Sì, di io, ve l'ho detto il signore, non è che mi pianta mi in io, tanto, la 5 di una però gli faccio il risultato. Ha eh, scopato la polvere e la Tutto quello che tu. Però, che lo sfrutt sfruttamento sul mio cuore. La metaggia è che me lo pianta. oggi, pure, da oggi come oggi, se prendi una, una persona che viene a casa, resta, Cosa si deve fare? Cioè, la donna estrema si fa le casa. Perché lo fa? So? Non fanno uno spilletto, dove se ci siete mi sento proprio bene, la festa si trusse. Ma Perché tu, c'è in allora? io sono proprio di venuto dentro un pacco, devo facerlo un altro gioco per fare la venta a parte. Invece vuoi dire tu andai all'uceno? Non hai che si traccia, si traccia, si traccia, andai a a fare cosacchè, che cosa Ma perché è, è, è che vuole fare che è è così? È che, e tu fa una cosa che non mi ricordavo che avevo fatto la testa per un'ora, non sono capito il discorso che è che oggi gente se prende la rivoluzione, se prende la la dice che c'è fa che c'è fa, ha speso, sí. cioè, anna! quando iniziate a dare il danno. Dai, devi essere il vero! Capito! Tu l'hai dato giornalino di Rimani, allora, quando ti in agenzia, prima che diventano comunque capo responsabile del passato, prima che iniziate a dare il parigato del contenzore, non all'inizio, cosa fai? ma non lo hanno detto tutt'ora, per quando erano responsabili, stavano votando che tutti i mattini comunque si fa il pollo del ragnale, tranne che spingi dal pollo del ragnale, per cui sei responsabile. Ah, allora, Eh, ma poi andare allà. E poi ci rifugio di benzina, e poi ci rifugio di peso. e ci faccio ma io che mi devi non c'è più di che ti deduci di 12.000 euro, che ti deduci di 12.000 euro, che ti deduci di 12.000 cosa? Su questo non l'hanno fatto benissimo, perché troppi soldi fanno male. Troppi soldi, tu non vuoi un effetto, se c'è comunque di un unico di ti fa stordare. Ah, l'ha Hanno fatto tutti i valori. Quando è venuta a far di hanno fatto tutti gli altri. D'altronde, non è vero. non fare di tutto. non Che il giro No, non è che mi fai la garetta. Sto dicendo, dai, non è che mi fai non la fai e se non è l'altro, non è la famiglia non è la famiglia non è la famiglia non è la figlia e se il lo ti ci vanno due settimane, tre cimane, la figlia è la testa Stai non posto Io la lucca che dice perché mi un bene in casa come funziona perché è sempre in casa di resta e mi che vuole affagliare? io non trattate degli inoccupabili, dove ho detto che effettivamente ci sia un percorso di inclusività, ma inclusività che cazzo significa? L'inclusività significa che ti fanno un percorso teorico-tattico e ti trovi in una posizione che riesce ad eh, incastrare tutto quello che tu devi fare con il perché il tuo punto di vista è mandato a perché non mi devono dire, perché se mi dovono sapere, non riesco ad impostare gli impegni loro, sì. io ci dà la qualità. Esempio, per col esempio, come ha lavorato il mio risultato, che eh, non c'è stato tempo come sta facendo io adesso, che lui aveva un ristorto lo ho chiuso a casa, e la volta, se ti per esempio, presento da lì, o in un ufficio, l'impostore all'ufficio allora. Allora loro allora che cosa fanno? Gli fanno questo percorso e di vabbè, io ho visto che aveva l'impegno che era 8 e mezzo e che era scopo che aveva qui allora possiamo fare l'ora di lavoro smart working per fare questo genere di servizi, anche lavoro a livello di ufficio comunale per esempio per smaltimento di pratica bene e coso <ride> ovviamente non dove trai uno stipendio chissà che... non allora vero, non è non è vero, non è che non è vero, però... non eh, è vero, perché... non è io... vero, di... non cioè, è vero, fanno... cosa... you... <susurra> non so, è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, è è oggi c'è venuto il domenica, questo è venuto... lo faccio io questo... parcheggio, però mi di non mi questo a e eccoci qua, la che qua, questo il servizio mi faccio la domanda mi disabile Quindi che il mio cane è disabile? Quasi la tua, un cane Tu hai seguito la scritta Il mio cane è disabile Mi abbaglia con entro, mi abbaglia quando esco Mi abbaglia se non mi i miei nipoti. Mi abbaglia se non ci sono i miei nipoti. Ma che cosa ha il fatto della propria del vecchio è stato questa, che tutto purtroppo i ragazzi nel migliorio non il, il di... allora, è una profizione. Ma è faccio solo! E' un po' di sistema che era sbagliato. Ma questo l'hanno detto pochi senatori che hanno la guarda legge, cioè ma nessuno che hanno la guarda, non mi discute. <ride> l'hanno facciato eh. di pure perché il progetto era che avrebbero dovuto prima trasformare i centri di colloamento loro dovevano prima di trasformare i centri di colloamento i centri di colloamento dovevano passare a centri interinari come sono la DEP con tutto il resto sono i comunali Questa stanno capendo di necessità al punto una volta mm. trasformati i centri di colloamento ah, allora io direi che i centri di colloamento eh. mi chiamava e diceva, allora con il comune di Salello, per il periodo estivo, tre mesi, gli servono i prodotti, allora non usarci putare. Non è un problema perché c'è il corso di formazione 15 giorni prima. E poi a dai che a noi ti sono la a putare, ma dove la stirba non lo so? Questo era quello che loro volevano fare. Però il primo ministro, Il per cui le il fatto che sono le elezioni europee, del e quindi dice detto no, facciamolo a facciamolo a ma ora hai detto, facciamolo a con un disastro di saranno soldi buttati. Io, ma guarda, ora hai dovuto cambiare. Ma non lo E poi, perciò, mentre la vita, che non ti devono un perché se te ne hai, te ne viene in Italia, ma non ti devono fare un quaccio. E chi è stato il suo specchio? che È sì. No, non È quasi insieme. Ecco, è quasi insieme. Ecco, è quasi insieme. Questo non ci vede che cos'è. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, No, questo è... mi no, questo tanto, mi ricordo lo di qualche in bella leggetta. Tipo, ogni volta che ho detto che l'Europa era carica, il mio vecchio, il mio vecchio, il mio vecchio, il mio vecchio, E mio vecchio, il mio vecchio, il mio un il mio vecchio, il mio vecchio, il mio vecchio, il mio vecchio, il mio il mio vecchio, il mio il mio però è di un grande punch. Non è vero, perché non No, è vero, è vivo, voglio dire, voglio dire, voglio lo Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, che ecco, che ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, questo no, è che scusa da facendo? non lo so non mi ha fatto che no, ho mi fatto una no, risalita che una di non risalita di però io non una risalita di una risalita di una risalita Non una risalita di una risalita di una risalita fretta, una non lo una risalita di una risalita e lui mi soffre, ma cosa è successo, come mi che se vuoi andare a casa, e chi serve il viso? Per poter fare il campanato. Allora, invece, bisogna essere giovani, ma si giusta anche le ma se avete le dimande, Perché quindi io ho fatto fare l'indetta, se non le dimande, si deve fare l'indetta, si deve fare che si deve fare l'indetta, si deve fare l'indetta. Ecco, che fatto come commercialista. Ma non è che l'ho fatto se poteva vedere tanti visto che se doveva al commerciato commercialista che il fai ma io ho fatto 30 ma io ho fatto 30 ma io perché visto che ha fatto lo stesso io questo io fare il forte quest'anno, come fare la vostra giurata devo fare lo stesso fare la vostra corsa come fare come fare la nostra ma io fare più. vostra ma fare è complicato provare a spiegare però c'è lo qui ci faccio la scusa io se io sono come con la ammendato per andare a controllare la forma che mi fa la lingua. Perché arrivano so, per se cosa non è il è il punto del giro di legge delle generale. di O stesso indice se è stato fatto il caso del caso della Perché adesso che è scritto l'indice, come in collaborazione con le agenzie e le vanno a rischiare tutti, sembra che sarebbe non è il genzino del caso, ma tu devi contattare dal banca o dalla porta che sanno se non fare il e devi fare un'inchiesta proprio so, dal genzino del caso della giacenza di soleano. Scappiate qualcosa. Io non lo so, sono un bravo è fare, però tua ha colpito di mandare una grazia di soleano, di invalidità adesso è senza città un quarto qualcosa faccio più perché tu non lo so devi specificare visto che non hai pensato un cazzo a qualche modo ormai il in tutti non è che devi assolutamente... al comune detto, se la qualcosa mi posso assolutamente, se si a non è che lo punto, è che lo si rimarrà a quel punto, che non è che si rimarrà a non a è sì, ma non lo facevi, perché io non lo so, a da bere. E svegliarti e poi cominciassi a fare il sette e poi mi la prima cosa che ho -hmm. fatto. a E la faccio stare, io la E la dico, caso io non la che mm ho -hmm. non mi rincasso la prima che ho fatto, la prima cosa che ho la che ho fatto, la prima cosa che ho fatto, la che la la prima cosa che ho e la la e quando io pago ah, il verbale e faccio il dissecostro, la macchina è Stato, a me non mi interessa di verbali ma stai arrivando da tutta la casa o niente? merda che ti hai visto? che viva il fronte ma non mi ma i verbali vanno in prescrizione i verbali vanno in prescrizione no, passati sei mesi non gioco io faccio mi c'ero, mi c'ero, lo Anzi, veramente ha che la sua a la guerra generale. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non mi Non è Non Non però non mi ricordo che cosa c'era nelle cartelle quindi io sono andato via a casa non so che cosa ci posso indicare non resiste si aspetta si aspetta mi fa io lo faccio per fare una cosa che mi ha posto di seguito e guardi che c'era la famazione la famosa cosa che si fa io lo faccio e si sta ma si ingiustati già a 1000 euro per terra. Posso accendere a stare e a fare 1000 Già bisogna vedere i cittadini. Io non ho i cazzo di cazzo perché cazzo di cazzo. C'è bello che puoi vedere su 1000 Ma che cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di cazzo Non cazzo di cazzo di cazzo di cazzo di Prima l'agenzia di un'autorità di prima la basso, adesso ci scusate, ma tu mi capisci una cosa, ma perché mi risotto le mie cartelle con mia inno, se mia inno mi ha azzerato con il cartello? Michele, tu dici questo? Tu la risotto nel 2018, mi scusate nel 2019 o nel 2018? 2019 o 2018? 2019 o 2018? 2019 2018? 2000, che non ci scusate, che cazzo questo? che di il 2008, il 2008, il 2008, posto 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il il 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il 2008, il il 2008, il il 2008, il il 2008, il il il il quando è stato due anni fa? O tre anni fa? Durante non mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, a mio pensiero, il un pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio non il un pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, che mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il mio pensiero, il la di sangue la la di Gionavra di mi la ma non mi fai la rete perché non mi spostava di questo mi fa la sinza voce cioè noi che hanno 30 anni come che sono andando a i soldi la prima volta di non chiuso la partita venuto a farlo quindi l'ultima fattura è ben risalto e non c'è la domanda e invece li stanno a le carte ma non fece la chiusura né della Camera di Commercio e né oh, no. di Camera di Commercio di un anno e non mi ricordo che mi ero reso suoi riscontri e che sono fatti dei miei compagni. L'Imail, Il 2010, l'Ebbe due i Pagliari, hanno certo tutti i quattro di troppo, che tutti i cartoni, i Ma Tutti i cartoni, tutti i Tutti i cartoni. Tutti i cartoni. Tu hai tutto. Ma qua lui risulta svuota. la fa una felicità. andare, questa è la visione. No, no, no. No, no, no. No, no, e poi c'è un che la è l'entrata sì, comunque se abbiamo fatto un certo avvero abbiamo fatto a andiamo a parlare la chiusura per ti abbiamo il pittorismo e adesso troviamo tutte le cartelle quelle cartelle e tutto Esiste, ma poi non è la giochina c'è tra loro, non è No, comune no, no. no. La cosa la cosa buffa qual è? è che io intanto ho reso conto dei nervoni dal comune di Salerno tramite a soggetto io sono andato su una soggetto e tutti i estretti a me dei nervoni perché io pure a casa ce l'ho e me la giudice di meglio ma io sono sicuro che tra le cartelle che io ho fatto ma c'è un po' a me mi è arrivata eh, <susurra> di rinascere al comune di Berlino che non sono stati io lavoro per il maggiore, signora, veramente, Quando sono venuto sulla sogget, io sono andato sulla sogget perché io sono venuto per è, per è il e mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto mi ha detto Aziende, il Scherzo, il di thought, che mi aveva messo il film a mazzatino, come ho Quindi mi fate, come fatto, tutto questo, ho fatto lei quelle, a parecchi arretrati, allora, non si può essere un ma... peccato di fare di delle che lo le che vai! Cioè, voi! voi! 50 di No. Ecco faccio sì, ma ho fatto pure il nostro più si, per non è andato so a buzzi tu la, da anche me questo ma io eh, scusa, so io, io, io non la so, perché tu prendi un po' più me l'avrà fatto l'acido, mi che mi fa strombare un po' perché non mi ha mai ma è male, sono poveri in Italia ma è un po' più ma è un po' che cosa fa? se sono loro che mi hanno fatto il film mi hanno fatto il film non mi è stato questo per la subject e mi visto che tu con noi saranno caricati la subject di recuperare questi verbatti avresti dovuto avere i casi mi è stato il film non c'è stato il film mi il film se non c'è stato il film e se non e alcuni sono per quanto riguarda le tasse di un'automobilistica, il fattore di un'automobilistica? l'animale serve buttare, per buttare, perché la tasca di un'automobilistica, perché buttare la tasca di la allora, lo sportello della regione compagna, le tasse di un'automobilistica, se è trasferito dentro ma non si io non ci faccio male, è certo, perché è strano, però è solo un fissa, perché non ci metto più di che non è sì. no. No. se per no. fare la misura non ti dicono chi è no no, questo per fare l'amministrazione e lui mi la dice la cosa a me io non gli già sbatto per capirci che mi ha messo su quell'amministrazione no. ma non fai per a chi? a chi? Ma perché ci puoi arrivare? No! Ma, ma, A me è arrivato sulla comunicazione con sulla applicazione io, io, Non è arrivato nient'altro Io non lo so chi mi ha messo il suo film amministrativo Io sono sicuro Veramente sono sicuro Mi fa che buon Dopo l'applicazione in basso Non lo so niente chi mi ma quando mi no, noi non abbiamo tutti L'acqua è di Tutta l'acqua, quando vengo in testa a nome Pasquale, ero che si chiamava andava a curarti l'acqua. Mi sapeva, questo era perché io dovevo fare una fattura vecchia di otto di tanti anni. Però la fattura non me la dava la mai. Mi diceva, ho di pagare questa somma. Io non non manda la di questi mesi che io non ho io non ti pago niente e poi ti do il peggio io non ho mai visto io non ho io non ho un il peggio io non ho visto che chiedendo che la richiesta di iscrizione al forum sempre la data del 22 Per favore, per favore, per il per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, ma favore, per favore, per favore, Devo, devo su qua, eh? ecco, no, io devo no, no, qua, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, fare se no, no, no, il numero di no, eh, questo no, no, no, no, no, no, no, e' così, così, così, così... Sì, sì, comunque. C'è un'interazione, non C'è un'interazione, non lo so... C'è invece oh. oh. beli... era scritto per il piace di non poter trattare il mio cuore grazie e come lo vuoi fare? non lo vuoi fare a comare bella cosa ho basta però! ma perché ti fai punto basta però! no sì, sì, sì, no. sì. Arrici, si si si si la città mi ha anche all'altra parte dell'agenzia per l'entrata. Nel momento in cui io ratingzzo la l'altra parte dell'agenzia per l'entrata, esatto. del, che è la costruzione del bando, come lo pagano qui le tre rate, posso andare su Tecaro, carabinieri e dire mi fate il visto a questo, veicolo. Nel momento in cui mi fanno il visto a questo, col veicolo, tutti fermano i segni vanno tutti su quel veicolo e vanno tutti su questo perché quello è più basato. Però che succede? La faccio questo, questo, oggi ho cominciato a fare il testo per lo porto qui. Questa la bascia. E io la giocherò prima già la Quindi, prima già la sono il di a testa. E poi, lo prima eh. che il amministrativo e che il bello è quello che il che ci vuole venire. in e se va a fare il fumo che Che bella cosa. Che la stessa cosa la finisce mi come a darmmi Ma si che per ora Più il per il Mi davanti dove podine Guardate la Gattini, gattini, gattini. Gattini. <asking> <-igo> no, non è una patatina! Ma che io a Marco? Marco è una piccola per tutti. Non è normale la lo spizzomaggio. Sì, non so se va bene No, vediamo, Marco, se tu Instagram. Sapete che la è mettere non mi fa non ti fa la ferma. Ecco, andare Che Che con il Che a fare il va. Saluti, la di Fanelli, fammi che non ci sia non mi sia mi che non dove i bambini non giochiamo eh, c'è che ti chi per far tornare c'è La tutto e la straordinaria produzione mi consente di acquistare un sistema di riposo completo al composto da biocompi con questo tipo di sede Ну, что-нибудь сигнал? О, да, сигнал. Ммм, ммм, ммм. Что-нибудь. Что-нибудь. Что-нибудь. что Perché 18 euro e 75 centesimi al mese per mesi, se operai per la moda soluzione Ah, e'